Insieme ai Piazzi GIS vuol promuovere la conoscenza degli obiettivi di sostenibilità, la conoscenza dell'Agenda 2030, attraverso l'illustrazione di una serie di progettualità che vengono fatte e tramite delle animazioni, delle attività che coinvolgono i ragazzi, i bambini e la cittadinanza. Si partirà con un'installazione che verrà resa disponibile nei vari giorni dal 15 al 18 in Piazza San Francesco, specialmente dedicata ai bambini. Poi ci saranno altre cose interessanti ci sarà per esempio un consiglio comunale straordinario quindi un consiglio comunale dove si parlerà di questi argomenti ma ci sarà anche la presentazione dei progetti del comune di siena e dei progetti dell'Università di siena e della fondazione monte dei paschi in maniera tale che ci sia più facilità per tutti quanti per conoscere quello che si sta facendo ci sarà un concerto il 15 per i nostri ospiti ci sarà anche l'inaugurazione dell'orto idroponico presso santa chiara lab ci saranno uh, la presentazione anche di quelli che sono i principali temi oggi dell'agroalimentare tramite un panel con degli ospiti di alto livello che discuteranno del futuro dei sistemi agroalimentari. Ci sarà una speech, una, un discorso ad hoc da parte di Jeffrey Sachs, uno dei principali uh, esperti al mondo di sviluppo sostenibile, consigliere del Papa, consigliere del direttore generale della FAO. E ci sarà anche il direttore generale della FAO che interverrà al Graduation Day.